Ciao bambini! Oggi prepareremo i coniglietti in festa. Per questo progetto ci occorrono fogli bianchi o colorati, un pezzetto di cartoncino di recupero, matita, forbici, colla, pennarelli, un bicchiere, pezzettini di nastrino e uno spago piuttosto lungo. Cominciamo! Per prima cosa ci servirà il cartoncino. Appoggiamoci sopra il bicchiere e disegniamo un cerchio. Ora appoggiamo due dita sopra il cerchio per fare le orecchie del coniglietto. Ripassiamo il contorno delle dita. Visto? Ora possiamo un pochino aggiustare le orecchie. Una volta pronta la sagoma, la ritagliamo. Useremo questa sagoma perché i coniglietti siano tutti uguali. Prendiamo adesso un foglio bianco, lo pieghiamo a metà e poi... A metà. Appoggiamo la sagoma e ripassiamo con cura il contorno. Ora Andiamo a tagliare. Otterremo così quattro coniglietti tutti uguali. Con il pennarello nero disegniamo gli occhietti e poi una X. Chiudiamo la parte superiore della X per farla diventare il naso e arricciamo le altre due gambe per fare i baffetti del coniglio. Con un colore primaverile, coloriamo l'interno delle orecchie, disegnando due gocce con la punta verso il basso. Poi sporchiamoci la punta di un dito e disegniamo le guanciotte al nostro coniglietto eccolo prepariamo tanti coniglietti di diversi colori se ci piace possiamo decorare i nostri coniglietti con dei piccoli fiocchi possiamo preparare i coniglietti anche su carta colorata Deliziosi, vero? Una volta pronti, andiamo a incollare i coniglietti sul nostro nastrino. Lasciando due dita di distanza tra un coniglietto e l'altro. Una volta pronti, andiamo a incollare i nostri conigli. una volta pronti andiamo a incollare i nostri